È permesso, ciao ciao bambine. Ma che bella tenda! Ma questa è una tenda nuova? Sì, è bellissima. E vi piace tantissimo? Sì. E che cosa state facendo dentro questa tenda? Guarda, stai colorando. Ma lo sapete che dentro questa tenda si possono fare tante cose? Sì. E a voi cosa piacerebbe fare dentro dormire, questo? Dormire. dormire questo, namo, uh! yeah! Possiamo anche fare una merenda ogni tanto. Sì. io ho già in mente qualcosa per voi da fare qua dentro, lo sapete però non ve lo dico. E il tappetino morbidissimo è stupendo. Fammi sentire, mamma mia com'è morbido. E Ma con i piedi è più morbido. Con i piedi è più morbido ah ho capito la nostra vi sentite protette qua dentro nel Sei! vostro Sei nel tutto è tutto caldo guardate il tetto vediamo il tetto Guarda Wow! Eh sì, è vero, è proprio bella, sono proprio contenta con questi veli, guardate, ci sono i veli rosa, i veli verdi, mamma mia sì, che, bella. che bella, sembrate due principesse, lo sapete? <ride> che sembrate due principesse? Guarda, io mi sono già avvicinato. Mm. Allora, visto che stamattina siete state bravissime e mi avete aiutato a fare che cosa? Le pelizie, hanno avete pulito tutto e siete state brave insieme a me pulito. no qua giù lo facciamo più tardi o domani eh? vi ho fatto una sorpresa la sì! sorpresa che in realtà è arrivata ieri ma io ve la consegno adesso Vanessina mi fa vedere il suo disegno, ma amore, ma sono io? No, sono io. Ah, sei tu? Ti ami, brava, fai bene, bisogna volersi sempre bene. Bravissima, amore, proprio bello. Mentre Anastasia cosa sta disegnando? E guardate che. Wow! Pace. È un signore con tanti capelli, vero? Non è un signore. Non è un signore, chi è? Sei tu. Sono io, amore mio, ma quanto sono carina! Quando sono arrabbiata forse. Felice. <ride> quando sono felice vabbè sono al contrario non vedo bene allora bimbe bando alle ciance vi consegno il regalo Wow, bravo. che è ancora chiuso dovete aprirlo apriamo <ride>